Parlerò d'altro, vorrei intanto dirvi una cosa, vorrei iniziare con delle parole che mi sono venute, mi sono tornate in mente in questi giorni in cui andavo in giro a presentare a discutere con tante e tanti del progetto di Pippo Civati costruito con tanti e tanti coraggiosi, incazzati ma non, non rassegnati con tanti giovani entusiasti, con tante persone che come diceva prima Sandra Zampa hanno imboccato una strada non comoda, allora mi sono venute in mente le parole di Tom Benettollo che per me era un caro amico, amato presidente dell'Arci che se n'è andato qualche anno fa e Tom scriveva in questa notte scura qualcuno di noi nel suo piccolo è come quei lampadieri che camminando innanzi tengono la pertica rivolta all'indietro appoggiata sulla spalla con il lume in cima Così il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova, non per eroismo, o narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita, per quello che si è. Ecco, io in questi giorni sto incontrando tanti lampadieri che si mettono in gioco, che imboccano una strada oscura perché sanno che lì in fondo ci può essere qualcosa, qualcosa di buono, è così che è nata questa grande rete di tante persone disponibili a farsi mobilitare perché erano già in movimento in tutti quei luoghi in cui si fa politica fuori dal partito, nelle associazioni, nei comitati, nei gruppi tematici, nei, nei, nei movimenti, tutti insieme mobilitati attorno a un progetto che è quel grande importante progetto, 70 pagine di programma elettorale come ha eh, qualcuno... Eh, che le ha lette tutte, sa essere un progetto forte, un progetto organico che tiene dentro la complessità delle cose che ci, stanno, che, ci sono, che ci stanno dentro a partire appunto dal tema dei diritti, su cui dico due parole io oggi il tema dei diritti è un tema che non si può spezzettare è un tema che non si può trattare eh, come fosse eh, una... Uh, abito da uh, cucire a seconda della stoffa che c'è in casa perché è un tema generale che parla di idee, di principi che parla al cuore della democrazia di libertà, di uguaglianza e allora se io ho a cuore i diritti delle persone che sono in carcere, devo mettere in campo un garante nazionale dei diritti dei detenuti non devo farmi garante dei diritti di un detenuto perché è amico della mia famiglia perché allora, allora sconfino nella difesa di un privilegio non parlo più di diritti e oggi che è la giornata internazionale della lotta contro l'AIDS, fatemi ricordare i diritti negati delle persone seropositive di cui tanto si parla e che molto spesso si trovano in una situazione di clandestinità o indotta o, o, o scelta a causa di una difficoltà forte di inclusione sociale. E se parliamo dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans, su cui il programma di Civati ha messo in campo la proposta più netta, più secca, più... Più totale, perché la parola uguaglianza anche lei non si fa a pezzettini, non si può declinare una lettera alla volta. Ebbene, quel programma non è un programma massimalista, non è un programma eh, radicale, è un semplicemente un programma che si basa su un'idea molto chiara che è il fatto il tema della, appunto dell'uguaglianza, dell'uguaglianza di diritti. Perché io non posso dare un pezzettino di diritto tenendo l'altro per me perché mantengo una situazione di squilibrio, mantengo una situazione di uguaglianza. Oggi un mio caro amico ha scritto su questo dicendo che ah, le posizioni di Pippo Civati su questi temi sono posizioni identitarie e non espansive, perché non riescono a parlare al centro a cui vorremmo parlare. E continuiamo pure così, andare dietro al 2% di Casini, mentre 3 milioni di persone vanno a votare da un'altra parte perché non accettano... Non accettano che noi scendiamo a compromessi con noi stessi, che noi scendiamo a compromesso con le nostre idee, perché la politica è compromesso e noi dovremo fare dei compromessi con chi nel nostro partito non la pensa come noi, dovremmo fare dei compromessi con altre forze politiche se vorremmo governare, ma il compromesso si fa a partire dalla consapevolezza di avere idee forti, dalla consapevolezza di avere delle idee molto chiare. Noi che stiamo chiamando, che vogliamo chiamare il nostro popolo in questa grande traversata nel deserto, che è la, il periodo del governo delle larghe intese, non possiamo sperare di portare quel popolo con noi se non gli diciamo con chiarezza dove vogliamo andare, che cosa c'è alla fine, qual è la visione del futuro che noi abbiamo. È questo quello che caratterizza la nostra proposta, perché a noi che questo mondo non lo vogliamo solo amministrare, ma lo vogliamo trasformare, servono, corrono idee forti che parlino al cuore del Paese e con questi presupposti non ci ferma nessuno.